Ciao a tutti, sono Olivia. Siamo quasi a Pasqua e c'è ancora tempo per qualche decorazione veloce. Tutti i negozi di tessuto sono chiusi e dobbiamo tutti restare a casa. Non potete immaginare quante cose possiamo ancora creare con qualche avanzo. Io ho trovato a casa dei avanzi di tessuti che mi aveva regalato la mia amica Irene. Questo momento particolare ci dà davvero il tempo di riscoprire il cuscito a mano con il suo sapore antico. Una volta iniziato, nascono sempre più idee e non potete più fermarvi. Cosa serve? Avanzi di tessuto, nastri vari e simile, feltro, rete, tutto quello che potete trovare in casa. Date spazio alla vostra fantasia. Ricordate che più sono originali i materiali, più saranno uniche le vostre galline. Per prima cosa tagliate un rettangolo dai avanzi. Ho tagliato un rettangolo, 18x10, ma potete farli in tutte le dimensioni. Stirate subito un centimetro di margine tutto intorno verso l'interno. Ci faciliterà molto in seguito. Fissate la cresta con alcuni punti a mano, sul lato dritto del rettangolo. È importante però che la cresta deve essere sempre rivolta verso l'interno. Per avere la forma di una vera cresta, arricciatela un po'. Con alcuni materiali, come la rete o la pelliccia, è consigliabile fissare ulteriormente la cresta con un po' di colla. Ora cucite il becco di feltro, con alcuni punti. Come la cresta, anche il becco deve puntare verso l'interno. Fatene tante! Sarà più divertente e sarete sempre più creativi. Una volta iniziato, nascono sempre più idee e non potete più fermarvi. Con una molletta fissate le due parti come in foto. La cuscitura va piegata verso l'interno. Prendete adesso un filo di lana e nascondete il nodo finale nel margine di cuscitura all'interno. Cuscite i due lati con un punto filza. Non preoccupatevi se il punto non viene perfetto. Anzi, è molto più carino quando si vede che è fatta in casa, con questo fascino c'era una volta. Alla fine della cucitura, nascondete la fine del filo. Tirate di nuovo bene il margine di cucitura verso l'interno. Questo vi facilita la cucitura in un secondo momento. Io ho riempito le mie galline pasquali con la lettiera per gatti, che oggi tutta aiuta contro l'umidità. Ovviamente potete usare anche del riso o del cotone o qualcosa altro. Se avete delle belle idee, magari me lo scrivete sotto. Piegate in perpendicolare alla cuscitura. Partite da un lato e anche qui nascondete il dodo finale nel margine di cuscitura all'interno. Fate alcuni punti filza e inserite una delle zampe nell'apertura. E il modo migliore per fissarle è facendo un bel nodo al termine da inserire all'interno, così da evitare che la zampa si stacchi. Continuate a cucire fino alla zampa successiva e anche qui fate un bel nodo, inseritelo all'interno e continuate a cucire fino alla fine. Quando arrivate alla fine, anodate il filo e inseritelo nella gallina. Ora fate un bel nodo in fondo alle zampe. O in alternativa, infilate una perlina. E infine ricamate gli occhi, oppure disegnateli con una penna gonfiabile. O ancora in alternativa, cosciete un paio di bottoncini. E adesso abbiamo finito. Vi auguro una bella Pasqua.